Ciao sono Marco e sono spasso qui con il fedele a Quattro Zampe che è qui dietro di noi in questo posto fantastico guarda guarda dove ti sto portando guarda dove sei anche tu insieme a me oggi è un posto meraviglioso veramente ideale per far sfogare il fedele a Quattro Zampe molte persone studiano per ottenere dei risultati questo va bene perché studiare formarsi è il primo step per ottenere dei risultati però poi devi fare qualche cosa in più, devi fare delle esperienze e allora magari penserai è attraverso l'esperienza che io ottengo dei risultati, in realtà ancora no, perché le esperienze modelleranno la persona che sei in quello che dovresti essere per poter ottenere dei risultati, in buona sostanza è sempre tutto un divenire, è tutto un percorso che devi affrontare per diventare la persona che ottiene quel tipo di risultato non li ottieni studiando non li ottieni ti dirò di più neanche facendo le cose che ti porteranno a quei risultati no perché se non sei la persona capace di ottenere quei risultati non farai le cose giuste nel modo giusto Devi diventare la persona capace di, di ottenere quei risultati lì, non c'è via diversa, quindi continua a studiare e a formarti e continua a fare esperienze e soprattutto ogni tanto fermati a riflettere e pensare cosa devo fare di più per diventare quella persona che ottiene quei risultati che io voglio ottenere. Io continuo la passeggiata con il fedele amico a quattro zampe che come avrai visto abbiamo perso di vista, ma lui ci raggiunge sempre. Non c'è problema, è veramente fedelissimo, si allontana di molto ma poi torna sempre. Io continuo veramente la pasticciata in questo posto che è meraviglioso in questa giornata fantastica e ti saluto con un abbraccio sperando di esserti stato utile stimolando qualche tua riflessione. Ciao!